amici e benvenuti nel mondo di maffi oggi andremo a fare un altro video tecnologico quindi ci sarà anche una recensione allora come vedete è arrivato un pacco della dhl perché si vede tutto giallo quindi ora lo andiamo ad aprire che la busta è sottile quindi si apre allora togliamo questo come vedete tutti i pacchi che vengono dalla cina sono ben protetti per fortuna che certe volte arrivano cose distrutte quindi togliamo questo allora ecco qua come vedete è una eh, fotocamera sport ora ve la faccio vedere meglio è in 4k quindi alta risoluzione, ora andiamo ad aprire, vediamo com'è, allora, eccola qua, che bollino, guardate che bellino, di questo colore, turchese, allora, come vedete questo è l'involucro della fotocamera, quindi ora noi andiamo a vedere come si toglie, se non sbaglio si fa così, ok, allora, andiamo a toglierlo, quindi lo apriamo, ed ecco la fotocamera. Guardate che piccola! Ok. Allora, quindi, questa è una fotocamera ultra HD wifi, quindi si collega anche tramite il wifi. Ora andremo a vedere come funziona. Però, prima vi faccio vedere questo. Lo chiudiamo così. Questo è il, la custodia impermeabile della fotocamera. Come vedete, sotto ha questo, ehm, questo qua che praticamente è un adattatore per, ehm, per il bastone del selfie, per il treppiedi e altre cose. Quindi si può adattare a diverse cose. Quindi abbiamo questa di Involucro per la Subacquea. Questa che è la fotocamera, andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Qui ci sono delle stringhe, delle stringhette, quindi penso che si usino per determinati tipi di riprese, quindi per bici o per caschetti, eccetera. Poi abbiamo questo qua, che come vi dicevo sono diversi tipi di adattatori. C'è questo qua, questo si muove che è sempre per attaccarlo alla nostra fotocamera, quindi si attaccherà come questo qua. Non so se lo vedete bene. Poi abbiamo un cavetto USB, quello classico, normale. Poi c'è un, un piano d'appoggio con il buchetto con l'abitatore E qui dietro c'è l'adesivo, quindi si può attaccare a un piano... E poi si fanno le riprese, poi, poi c'è questo qua. Che, se non sbaglio, dovrebbe essere per la bicicletta, per il manubrio della bicicletta. Infatti, qua non so se vedete c'è il foro con i due viti laterali, e poi c'è questo qua che è il supporto per la fotocamera. Lo apriamo così, ve lo faccio vedere aperto, come vedete perciò l'avvitatore di qua è da sotto, quindi sopra e sotto, perché la GoPro andrà inserita in questo modo. Vediamo. Ok. Come vedete, la GoPro. GoPro la fotocamera è simile a GoPro. Chiamo GoPro perché comunque è da sport. Quindi... E per ultimo abbiamo eh, un altro... E un altro abitatore sempre per fare riprese e di ricambio ok qui c'è un libretto di istruzioni con scritto action camera ok e sì fortunatamente le istruzioni sono in inglese esatto in camera non è niente di italiano ragazzi attenzione niente di italiano allora praticamente qua nelle istruzioni non so se vedete bene ma vi fa vedere tutti i modi in cui si possono usare gli attrezzi che vi ho fatto vedere prima io quindi anche se comunque non è in italiano è abbastanza intuitivo quindi ora andiamo a posare tutti questi attrezzini qua dentro tanto per il momento non servono Okay. lo spostiamo da qua allora ora la accendiamo vediamo come funziona welcome oh si vede abbastanza bene Ora dopo la proverò e vi farò vedere la risoluzione facendo il video dalla, dalla videocamera questa qua. Quindi per adesso ve la faccio vedere accesa, non so se si vede bene. E dopo vi faccio vedere appunto, eh, continuando il video, come si vede questa fotocamera sport piccola. Quindi per il momento è Ci vediamo... A prossimo video!